5. Gocce di gossip, Laura Freddi Mamma, Marco Della Noce ha trovato casa e. Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvegocce di gossip. Questa volta vi parliamo di Marco Della Noce, Laura Freddi, Mary Falconieri, Giovanni Angiolini, RTL 102. 5 aspettando Sanremo. Petty uomo. Marco della Noce, sono felice perché adesso ho di nuovo un tetto sulla testa, ho ripreso a lavorare e sto curando la depressione in cui sono sprofondato lo scorso autunno, ha raccontato il comico al settimanale Spagli in edicola da venerdì 5 gennaio 2018 per parlare della sua situazione economica. Laura Freddi, la showgirl ed ex ragazza di non è la Rai ha festeggiato sui suoi profili social l'arrivo di Ginevra, la sua prima figlia, nata dall'amore con il compagno, il fisioterapista Leonardo D'Amico, al suo fianco da oltre 5 anni. Tanti auguri ai neogenitori. Mary Falconieri e Giovanni Angiolini, è da maggio che sta con quella. Ha scritto l'ex Befina sul suo profilo Instagram in merito al rapporto tra l'ex fidanzato ed una donna conosciuta a Buongiorno Benessere, il programma di Rai Raiuno, che vede spesso tra gli ospiti lo stesso Giovanni. Tradimento. RTL 102.5 Aspettando Sanremo, da lunedì 8 gennaio a domenica 4 febbraio sull'emittente radiofonica dalle 1800 alle 18.30 ci sarà un vero e proprio conto alla rovescia in compagnia di tutti gli artisti in gara alla 68esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Petty Uomo 93, tanti gli ospiti VIP che presenzieranno all'evento a Firenze presso la Fortezza da Basso. Francesco Monte, Antonella Fiordelisi e Aida Espica saranno mercoledì 10 gennaio, mentre Ludovica Valli ed Ignazio Moser il giorno successivo. Monte e Moser si sfioreranno soltanto e...